Prima domanda, eh, come è nato il WorkUp? A che punto è adesso come lettore, come diffusione? E dove pensi che andrà in futuro? Allora, come è nato? Diciamo che adesso sono circa due anni, anzi sono due anni il, il 9 settembre, e come magari sanno quelli che mi seguono da, da un po' più tempo, il, il sito era nato fondamentalmente come un, un sito di tutorial sul web design. Poi però col tempo ho iniziato a cambiare, a allargare un po' lo spettro delle informazioni, del, degli argomenti e ho iniziato un po' a parlare un po' di tutto su quello che riguarda internet, i social media e la tecnologia. Come sicuramente magari molti di voi sanno, fino a qualche mese fa WorkUp era esclusivamente in inglese, piano piano ho cominciato a, a scrivere, anche in italiano, adesso fondamentalmente la maggior parte degli articoli che trovate sono in italiano. Eh, ho deciso di fare questo cambio per un motivo molto semplice, perché eh, in Italia c'è poco, c'è sostanzialmente in, diciamo niente. Eh, attirare traffico è relativamente molto molto facile, soprattutto per uh, un blog come Workup che diciamo nel giro di due anni... Uh, si è costruito una certa notorietà non solo qui in Italia ma anche, ma anche fuori, diciamo, quindi ha già una base di utenti e di lettori molto ampia. Devo dire che questo passaggio è stato, dall'inglese all'italiano, è stato utilissimo e tra l'altro, come ho già detto pure in un video sul, mh, che ho fatto sul blog introducendo appunto la nuova versione, eh, è stato un po' un successo inaspettato perché improvvisamente ho iniziato a ricevere tantissimo traffico dall'Italia come era chiaramente auspicabile scrivendo in italiano. Però la cosa differente rispetto al passato, diciamo a qualche tempo fa, è che Google mi ha tirato su nei primi risultati delle, delle ricerche su moltissime query, eh, diciamo di peso. Quindi riesco a ricevere molto, molto traffico dall'Italia che prima non riuscivo a ricevere. Quindi sostanzialmente su in media un 15.000 visite al giorno da parte, di, da parte degli utenti diciamo così adesso il grosso sono utenti italiani tranne in quei casi in cui scrivo dei post diciamo in inglese che invece ricevono un'enorme quantità di, di visitatori come è chiaro fuori dall'italia ecco per esempio poche settimane fa ho fatto un'infografica sulle acquisizioni di google che è stata ripresa su Fast Company e su molti siti fuori dall'Italia e per esempio il sito è schizzato su a 50.000 visite al giorno, quindi diciamo, i numeri sono più o meno questi. E invece per il futuro, appunto, quali sono le prospettive di crescita? Per il futuro, diciamo, in questo momento, l'idea è quella di rafforzare la leadership di WorkUp qui in Italia, perché come vi dicevo prima, credo che nel panorama italiano ci sia poco, a, di blog che hanno una certa diffusione, una certa, um, un certo bacino di utenti legati strettamente ad una persona come WorkUp Ci sono dei prodotti editoriali però eh, scritti da molte persone, sono classiche testate, diciamo così, con più autori, più, um, più persone che contribuiscono diciamo agli articoli. Eh, in genere ho visto che questo modello di single-blog, lasciamolo chiamare così funziona abbastanza bene perché poi i lettori si affezionano, ti, ti riesci tu, anche tu a creare una, una, una leadership, lasciami passare il termine, un po' nel, nel, in questo ambito. Sicuramente eh, l'idea appunto è quella di rafforzare WorkUp qui in Italia e cercare di aumentare sostanzialmente i numeri delle visite. Adesso come... Avete visto introdotto i video post, uh, sono ancora in una fase embrionale, diciamo così, ma uh, conto di svilupparli poi nelle prossime, nei prossimi mesi, nelle prossime settimane e saranno sicuramente una parte fondamentale dei contenuti, oltre ai classici contenuti testuali che già trovate all'interno del sito, che rafforzeranno un po' quella che è l'offerta eh, editoriale della, del blog. In questo momento l'idea è quella di rimanere... Ehm, legato al, diciamo, al modello di singolo autore, eh, anche se sto ricevendo moltissime proposte di persone che vogliono scrivere sul blog, l'idea adesso in fase del tutto embrionale eh, ci sto pensando sarebbe quella di trasformare poi WorkUp in una testata, lasciami dire così, un po' editoriale, con una redazione e quant'altro, anche se per adesso è, è ancora un po' lontana la cosa. E quindi pensi che i tempi siano maturi per una divulgazione tecnologica in Italia della portata per esempio di Mashable piuttosto che TechCrunch? Assolutamente sì perché poi in Italia ti ripeto non ci sono, non ci sono molti blog uh, legati a una figura che hanno... Una, una, una persona diciamo così che hanno molta visibilità e che riescono a fare numeri molto alti eh, WorkUp inaspettatamente ne, riesce a, a fare grandi numeri e secondo me potre, potrebbe essere diciamo questa la leva fondamentale insieme a magari altre persone che vogliono collaborare con il progetto per uh, creare una testata molto forte ecco, tipo <ride> Meshable, diciamo così e TechCrunch come dici tu, chiaramente poi il numero di visite eh, deve essere pesato perché il mercato italiano è molto più, molto più ristretto eh, e poi molte persone che cercano notizie di informazione tecnologica in Italia chiaramente li cercano su quel, su quel tipo di risorse mm, però da parte di molte persone c'è anche il piacere di leggere notizie in italiano e questo l'ho scoperto banalmente poi iniziando a scrivere in italiano e anche se vedete nei commenti nei vari commenti che ci sono in molti post cioè le persone sono contente di leggere materiale in italiano sostanzialmente quindi credo che sì c'è molto interesse poi paradossalmente quando scrivevo in inglese il grosso del traffico riuscivo a portarlo esclusivamente quando tiravo fuori dei tutorial originali delle infografiche o diciamo materiale innovativo per esempio in inglese non si riesce a tirare, ad attirare nel, nel sito molto traffico scrivendo post generali a carattere così generale come quelli che sto scrivendo adesso su WorkUp scrivendo in italiano invece è totalmente differente perché ti portano paradossalmente questi post una marea di traffico che è paragonabile come dicevo a quella dei, dei post quando diventano popolari in inglese e poi google contribuisce a questo dando meno mano indicizzando gli articoli in, in posizioni molto alte del, del ranking nei risultati della ricerca quindi Secondo me c'è molta gente che cerca informazioni di qualsiasi tipo, su, uh, su tecnologia, su internet, su social media. qui In Italia manca forse un hub come centro di informazioni uh, abbastanza forte che poi le aggreghi sostanzialmente. L'idea è quella appunto di, di sviluppare WorkUp in questa direzione, non tralasciando però del tutto poi eh, articoli in inglese, ecco. Che comunque continuerò a scrivere tutorial particolari su web design o quant'altro. Pensi che il mercato, chiamiamolo così, degli Stati Uniti sia più maturo da questo punto di vista, considerato proprio quanta, quanto è diversa la richiesta e l'affluenza del traffico a seconda della tipologia di post. Ma più maturo, diciamo che hanno, sicuramente eh, hanno iniziato tra virgolette prima, quindi sono un po' più abbezzi a, a, a, a queste cose, diciamo così. Il, um, credo che in Italia siamo ancora un po' indietro da questo punto di vista, manca una tradizione di di editoriale dal punto di vista del web di blog uh, forte come quell'anglosassone uh, per esempio noi uh, cioè siamo nel, nel 2011 diciamo 15 anni dalla nascita dalle, da quella che è stata l'esplosione di internet non ci sono ancora prodotti editoriali forti come un Meshable o un TechCrunch nel nostro territorio nonostante comunque ci siano, ci siano molti utenti e, e il mercato è, è forte quindi sì sicuramente sono molto più avanti per, uh, per come dire per un fattore quasi genetico, ecco. Um, vorrei sapere una cosa, dove ti informi? Ma non ho una fonte fissa, diciamo che il grosso delle informazioni le prendo dai feed sui, sui blog ufficiali delle, dei siti oppure del... Uh, di, di alcune testate giornalistiche importanti, ti faccio un esempio, il blog ufficiale di Facebook, quello di Google, uh, quello di Twitter, uh, i blog ufficiale di Fusquare, um, che sono un po' gli argomenti diciamo, che tirano di più, infatti nel sito mi sto focalizzando oltre agli aspetti delle categorie più generali, internet, tecnologia e social media, su argomenti tipo Google, Facebook. Twitter, uh, Microsoft, che sono sicuramente molto attrattivi per, uh, per gli utenti. Oppure da testate giornalistiche più, chiaramente, molto più, più importanti, tipo la Finton Post, uh, Business Insider, uh, Fast Company, questi più o meno, chiaramente, origini anglosassoni, ecco, non lingua anglosassone, lingua inglese. Non, uh, non direttamente in Italia, che in genere poi riprendiamo quello che viene messo da altri siti anche se poi il vero trucco per attirare traffico è proporre notizie ma inserendoci un po un, um, un commento uh, di peso che favorisca la discussione nei commenti se avete fatto caso infatti da quando ho iniziato a scrivere in italiano eh, sono aumentati molti commenti sul sito perché credo ci sia molta molta voglia da parte degli italiani di, di partecipare a queste discussioni, di, uh, di, di far parte un po' di, di, di questi siti, di PowerCup diciamo, con una certa visibilità e quindi c'è la voglia, la, la, la predisposizione a commentare molto più di quanto non accada per esempio in post generali che avevo scritto in inglese uh, da parte del, delle persone che venivano in lingua inglese sul blog, ecco. Tra l'altro avere dei commenti sul blog di questi tempi è cosa alquanto rara. Sì, diciamo che le persone hanno... trovano più facile condividere su Facebook, Twitter eh, premendo like oppure facendo retweet su Twitter che non mettere un commento. commento no... Mettere un commento è noioso, porta via tempo e, e quindi a diciamo a fronte di molte visite in genere i commenti sono molto pochi, ma questo si vede anche nei grossi siti tipo Meshabold dove vedete a fronte di 2000 retweet alle volte 20 commenti, 30 commenti, quindi diciamo che abbastanza. il modo di interagire con i siti è abbastanza cambiato rispetto al passato, quindi non ci sono solo i commenti, chiaramente ci sono poi tutta la serie di, di, di condivisioni sui social network tramite i bottoni di, di facebook, e twitter che comunque contribuiscono alla popolarità del sito, anche se vedo che poi invece qui in Italia ci sono molto meno condivisioni sui social network e più commenti, infatti se vedete non superano mai le centinaia, per esempio i retweet non superano mai i centinaia di retweet sugli articoli italiani diciamo che oscillano tra una ventina e i cento, a differenza per esempio dei post in inglese che se vedete in alcuni post ho circa 1.500 retweet oppure 400 like, il peso è molto sbilanciato da questo punto di vista. Qualche anticipazione che vedremo magari eh, prossimamente su WorkUp? Guarda, in questo momento, come ti ho detto prima all'inizio, l'intenzione è quella di focalizzarmi molto sulle notizie multimediali, quindi mh, sto studiando diciamo un canale multimediale che è un canale video con un format particolare che dovrebbe partire a breve insomma, e, è una cosa che ti ripeto in Italia manca, non, non, non c'è diciamo così, è un tentativo che voglio fare per attirare altro traffico su canali tipo YouTube oppure Vimeo dove attualmente ho, ho i video che ho già iniziato a postare. Quindi, diciamo così, inserire al di là dei post mh, testuali che già trovate anche la parte un po' più avanzata che è quella video. Antonio, grazie infinite di essere stato qui con noi oggi, è, è stato un voi. piacere e speriamo di vedere presto qualche novità su WorkUp allora. Assolutamente, grazie mille e buona giornata. Grazie a te, ciao. Ciao.